Ma proprio perché la lettura eh, dell'opera avviene nel, nella, tua, nella tua mente, sei tu che, che dai un senso alle immagini che vedi. Le immagini non sono come diciamo, rispetto al simbolismo, è, è radicalmente diverso l'operazione, cioè le immagini sono scelte sì tra, per essere archetipiche, per non essere definibili e riconducibili a dei precisi stili, piuttosto che. Ma, ma al senso puro, no? una scala, uno strumento musicale, sono, sono scelti in modo tale da non, a, da non essere connotati. Ecco. Però rispetto al simbolismo che costruiva un percorso da scoprire, che era rigido e che eh, diciamo, era quasi una sfida, quasi un, un gioco da settimane in mistica, mi viene da dire. Invece qui eh, l'operazione è completamente diversa. Queste immagini ancestrali, vengono messe a disposizione per essere lette secondo il proprio portato, la propria sensibilità e chiaramente la memoria.